terza forma di tutela per il design, quella introdotta dal Regolamento Europeo 6 del 2002, è la tutela come design non registrato, diciamo equiparabile, equiparabile giusto per capire di cosa ci stiamo occupando, a quello che noi chiamiamo marchio non registrato, quindi marchio di fatto. Però ecco, vediamo che giro bisogna fare per poter vantare una tutela di questo tipo. Allora, come funziona? Abbiamo già detto che la sua radice eh, normativa è il regolamento europeo del, del 2002, che ha introdotto anche la figura del design registrato, non registrato, e creando così una tutela anche per i disegni e modelli che non sono stati sottoposti ad una procedura formale di registrazione presso appositi uffici pubblici. Per ottenere la tutela è sufficiente conservare una prova, poss possibilmente con data certa, della prima divulgazione al pubblico del prodotto di design. Diciamo che forse allora quasi si avvicina un po' nel meccanismo a quello del diritto d'autore. Vi ricordate il discorso della data certa, no? Cioè il diritto d'autore in realtà il diritto ce l'hai già nel momento in cui crei il brano musicale, crei il testo letterario, crei la fotografia. Se però vuoi essere più sicuro puoi farti una prova di data certa, cioè avere una copia che sia datata in, certa, in un certo momento in modo incorto, incontrovertibile e quindi nel caso di un problema, di una, di una lite, tiri fuori quella, quella, quella copia dell'opera. Qua dice un'altra cosa leggermente diversa, che appunto per poter vantare questa tutela come design non registrato devi comunque avere una prova con data certa della prima divulgazione. Quindi divulgazione non la semplice creazione, Cioè, ci deve essere stata una divulgazione al pubblico del prodotto di design che sia dimostrabile. Ecco una, uno schema che eh, rappresenta le, le, diciamo le, ra, eh, riassume le differenze tra design registrato e design non registrato. Credo che con questa, con questa slide vi chiarisco un po' eh, le varie questioni. Quindi Abbiamo detto che il design registrato copie, copre scusate, anche la copiatura non intenzionale, invece il design non registrato copre la copiatura intenzionale, cioè in cui ci sia una vera attività di imitazione, nel caso in cui sia plausibile che l'autore dell'imitazione non conoscesse il prodotto di design protetto. Eh, e lì si va a discutere su, sul fatto che ci sia malafede, che lui conoscesse davvero l'esistenza del prodotto, fosse a conoscenza dell'esistenza del prodotto e l'abbia davvero copiato, che sia stata una semplice casualità. E succede in molti casi che sia anche una semplice casualità. Cambia il, il discorso dei costi, no? questo l'abbiamo già detto, se è, se è registrato costa, c'è una procedura da, da, che richiede una, un versamento di una tassa e poi c'è um, la consulenza per, potersi, cioè per poter completare questa procedura, invece il è registrato non costa nulla, devo al massimo farmi una, data, una prova di data certa. La tutela, quella del design registrato, dura 5 anni dalla registrazione rinnovabile per 4 volte ancora, quindi per un totale di 25. La tutela invece del design non registrato dura 3 anni dalla data in cui il prodotto è stato divulgato al pubblico per la prima volta all'interno dell'Unione Europea. Cioè, ricordiamoci che questa è una forma di tutela che esiste solo nella legge europea, quindi in un regolamento europeo. Il design registrato è più indicato per prodotti di design con una prospettiva commerciale medio-lunga, mentre il design non registrato più indicato per prodotti di design con una prospettiva commerciale breve questa cosa in realtà non è farina del mio sacco, eh. questa è la diciamo, prima, prima riga della, della slide e ultima vengono da questo sito sib.it, se cliccate sul link andate all'articolo che spiega un po' due, queste differenze mi sembrava molto, fatto molto bene e quindi l'ho utilizzato come fonte um.